Ieri abbiamo assaggiato per la prima volta la patata lunare e devo dire che il sapore non è affatto male, paragonata alla rapatonno. Certamente non assomiglia a quella che mangiavamo sulla nostra amata terra, ma già il fatto che dopo diverse manipolazioni siamo riusciti a friggerla senza che esplodesse, mi fa bene sperare per il futuro. Mm. Sicuramente va risolto il problema dell'eccessiva impermeabilità visto che non riusciamo a farci rimanere attaccato il ketchup al pomodoro perché è troppo pesante. Oh, allora com'è? Vai well, lá. Non male. Ne proverei late però. No! Oh. Ehi ragazzi, ho sentito lo scoppio. Si cena?